Bene, grazie Presidente. Allora io vorrei partire con, rifacendo un po' la cronistoria di quello che è accaduto nel corso di questi anni con questo bilancio 2017. Eh, ricordo quando fu proposto dall'allora eh, amministratore di AMA, messo da, da noi, eh, un bilancio con un positivo per 800 mila euro e fu respinto dalla eh, dall giunta in quanto c'era una partita dei servizi cimiteriali di 18, che non 18 milioni di euro che non tornavano e dunque eh, è stato ritenuto non come dire esattamente veritiero eh, questo ha di fatto aperto un vaso di Pandora perché poi come saprà sono stati anche eh, citati da altri consiglieri dal, da quella situazione sono scaturite anche delle, delle denunce per cui è intervenuta la magistratura che adesso sta controllando i bilanci dal, dal 2003 e a quel punto aprendo proprio il vaso di Pandora ci siamo ritrovati eh, a scava scava a far sì che ora il bilancio 2017 non viene approvato con meno 18 milioni di euro, ma viene approvato con meno 227 milioni di euro. Questa è un'operazione verità, è un'operazione trasparenza che si sta facendo relativamente ai conti del passato per tutta una serie di ragioni. In questo ha un... Uh, come dire, un valore particolare, se ne è parlato veramente tanto il centro carni, il centro carni che eh, negli anni passati nella gestione alemanno in un momento di crisi fu eh, dato da Roma Capitale a eh, Ama per rivalutare il capitale di Ama e praticamente gli è stato dato a un valore che di fatto era 116 milioni di euro perché, perché lì si potevano costruire le case. Il punto è uno però, io sinceramente con la situazione che si sta generando adesso, con un controllo minuzioso dei bilanci che si sta facendo dal 2003 in avanti, devo dire che questa cosa se fossi un consigliere delle altre amministrazioni sbanderei un attimo, perché in realtà questa valutazione è stata inserita all'interno del bilancio di AMA, ma non sono stati prodotti gli atti propedeutici di Assemblea Capitolina, quale la variante urbanistica, che davano effettivamente titolo a dover rivalutare quell'area. Dunque, noi oggi ci ritroviamo in una situazione in cui, dopo lunghissime riunioni, valutazioni, sul futuro del centro a carni, che peraltro è un futuro che riguarda la eh, è un futuro che riguarda la eh, eh, è su, proprio sul futuro di de, quest'area, eh, tenga conto che eh, l'assessore le metti e e La Giunta hanno organizzato questa cabina di regia, se ne è parlato tanto, ma ehm, io vorrei leggere le parole finali di questa relazione che è stata poi inoltrata ai consiglieri qualche giorno fa perché si è chiusa la cabina di regia soltanto il 4 di, di marzo eh, e che dice resta inteso che gli organi competenti destinati al presente lavoro rimangano autonom autonomi nella decisione che intenderanno intraprendere e quindi la cabina di regia demanda alle strutture competenti le attività seguenti necessarie alla riqualificazione dell'area. Dunque questa cabina di regia ha avuto il ruolo solo di, eh, di andare a fare un'analisi su quello che era la possibilità del futuro dell'area, ma a oggi, a oggi non era possibile non andare a inserire nel bilancio il valore reale, qui stiamo parlando di svalutazione, in realtà dovremmo parlare di valore reale del centro carni e il valore reale a oggi è di circa 24 milioni di euro per una svalutazione di circa 92 milioni di euro. Dunque questa è stata l'operazione, una delle operazioni, ma scava scava, sono state trovate diverse questioni eh, che poi a questo punto si è dovuto necessariamente andare a cercare di, di ripianare e dover sistemare, anche perché in tutto questo periodo io non ho alcun dubbio, ho grande stima sulla competenza e il lavoro che ha fatto l'assessore eh, Lemmetti in questi anni sui conti di Roma Capitale in generale, eh, ma certo che eh, anche l'attività della magistratura su questi bilanci ha fatto sì sicuramente che si mettesse un'attenzione cento volte superiore rispetto a quello che già normalmente era assolutamente molto, molto alta per cui si è arrivati a eh, determinare la situazione del bilancio 2017 a meno 227 milioni di euro e mh, qui detto francamente, l'idea che prima o poi qualche cosa salti fuori, anche in termini io ritengo, poi non lo so, spero che non sia così, ma ritengo anche penali, penso che qualche cosa debba necessariamente accadere. Comunque, detta questa situazione, noi stiamo facendo una pulizia proprio sui conti, perché lo abbiamo sempre detto, abbiamo sempre detto che... Eh, la eh, pulizia della città parte dai conti, di, eh, dai conti di, di Ama, perché fatta pulizia lì si riesce a fare un'operazione seria anche nella città. Dunque, questa situazione dei 227 milioni di euro ha innescato un meccanismo e questo meccanismo è un meccanismo che ti dice guarda che devi fare riferimento all'articolo 2446 del Codice Civile, ovvero tu devi fare un piano di ristrutturazione e di risanamento e a, avendo innescato questo meccanismo è ovvio che la responsabilità di questa amministrazione è che non solo ha individuato il problema ma ha individuato anche la soluzione per cui ha trovato i fondi necessari 256 milioni di euro da mettere dentro Ama per ripianare questa situazione tenere Ama solida pubblica perché di questo noi stiamo parlando io ho detto francamente oggi per me ci vuole coraggio a non votare a favore di questa, di questa delibera perché stiamo decidendo il futuro di questa società e stiamo decidendo il futuro della gestione del servizio e questo ehm, ovviamente mh, io devo dire mi sento eh, che il lavoro che è stato svolto veramente minuzioso sui eh, sui dati e sui eh, conti di Ama ehm, io mi sento come dire molto eh, diciamo mh, mh, sicuro che eh, questa delibera debba essere votata eh, favorevolmente. Io mh, le dico eh, che in questi giorni c'è stata una grande eh, discussione anche eh, sulla relazione dell'Oref e io ringrazio l'Oref perché ha dato degli spunti molto importanti alla. Eh, a tutti i consiglieri per poter dibattere tra di noi, approfondire, ragionare, cioè, abbiamo dibattuto moltissimo nella Commissione Bilancio e, ed Ambiente e eh, nel ringraziare l'Oref per questa eh, relazione che ci hanno fatto io vorrei sottolineare alcuni aspetti, eh, lo diceva il consigliere Bugarini eh, che faceva riferimento a questa, se vogliamo, valutazione perché la Giunta è andata a uh, incentrare tutto quanto lo schema della delibera sul comma 4 dell'articolo 14 del TUSP, il testo unico delle società partecipate. Ebbene, l'ORF diceva, ma non è il caso di andare a uh, valutare non il comma 4, ma il comma 5, Ebbene, il comma 5, lo leggo testualmente, sono le amministrazioni che eh, eh, rilevano sulle società, e ora leggo eh, testualmente, ehm, eh, scuse, scusate, sono un istante, che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infraannuali. Dunque, il comma 5 parla chiaramente di tre, eh, di tre esercizi consecutivi che, con perdita e non è il nostro caso, perché nel nostro caso ce ne sono due per cui l'Oref poi comunque dà un consiglio all'amministrazione di poter mandare comunque la documentazione in base eh, alla, alla Corte dei Conti e ad Arrera, eh, come indica il comma 5, alla Corte dei Conti è già stato fatto, ad Arrera. L'assessore Nemetti ha già detto che lo farà, per cui detto francamente, no, ritengo e riteniamo che comunque sia corretta l'impostazione generale che ha dato la Giunta di poter impostare tutta quanta la delibera sul comma 4 dell'articolo 14 del, del eh, TUSP. L'OREF eh, va anche a eh, indicare, a fare ulteriori sottolineature. Ebbene, mh, una sottolineatura. Mh, l'ha fatta in base a una delibera che noi abbiamo già approvato e abbiamo approvato il 30 settembre del 2020 ed è il piano economico e finanziario del 2020. Ebbene, in quella delibera noi abbiamo fatto una operazione, abbiamo messo i crediti inesigibili degli anni dal 2003 al 2009 per 102 milioni di euro li abbiamo tolti dal bilancio di Ama, perché erano soldi fittizi, e glieli stiamo rimborsando con soldi veri, veri, in quattro anni. Allora, questa, eh, questa scelta viene fatta in base ad una precisa norma di legge e eh, l'Oref indica eh, che l'amministrazione dovrebbe... Eh, adottare eh, un atto specifico che evidenzi le motivazioni giuridiche del trasferimento di tali somme. Ma il motivo giuridico è indicato nella delibera che abbiamo approvato in Aula, la 118, il 30 settembre del 2020, e eh, che dice eh, che ai sensi dell'articolo 1,654 bis della legge 147 del 2013 le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti inesigibili allora, tra le componenti di costo per cui bisogna caricarlo tra le componenti di costo ed è esattamente quello che è stato fatto da questa amministrazione con la, del, eh, 2000, con la delibera del 30 settembre 2020 eh, l'OREF tra l'altro ci fa un rilievo anche relativamente alle partite, di, eh, le conc la conciliazione delle partite dei crediti debiti e fa un, un caso specifico. Eh, si evidenzia in merito la fattispecie collega collegata al Lodo Colari. Ebbene, il Lodo Colari è una sentenza eh, per cui Colari ha vinto nei confronti di Roma Capitale. C'è una partita di 86 milioni di euro e la Giunta ha già messo in campo tutte le azioni per dare seguito alla sentenza. Serve il parere dell'OREF su questa sentenza. Si sta aspettando nel momento in cui arriva, ovviamente. Partono tutte quante le azioni conseguenti. Un'ultima cosa che mi viene da come dire, sottolineare rispetto alla relazione dell'OREF quando dice che il piano industriale, oltre i 340 milioni che sono all'interno eh, all del piano industriale, eh, Roma Capitale dovrebbe collocare altri 500 milioni di euro, questo lo rileva come un problema. Qui ci deve essere stato un piccolo come dire. Mh, eh, problema di, di, di valutazione perché eh, noi sì eh, facciamo riferimento al piano economico e finanziario approvato nel 2015 per il piano economico e finanziario mh, tra il 2015 e il 2029 ma eh, quel piano finanziario faceva eh, come dire si eh, strutturava anche su un piano industriale che prevedeva i quattro eco, eh, distretti e che noi abbiamo detto in realtà il piano industriale lo vogliamo fare in modo diverso io vorrei ricordare anche ai colleghi del PD insomma che il, quel piano industriale prevedeva di poter eh, andare a trattare 200.000 tonnellate di rifiuti a. Eh, al salario, eh, un posto che era un impianto che è stato costruito nel 1981, poi è intervenuta la normativa, il TUA, il testo unico ambientale, che indicava delle precise indicazioni su come devono essere eh, eh, eh, realizzati gli impianti di rifiuti e si dice che devono essere realizzate una tra le tante norme a 500 metri dalle case sparse ora passate lì sulla salaria e vedete i palazzoni a che distanza stanno dall'impianto del salario che noi avevamo previsto di voler chiudere nel corso del tempo come eh, Roccacenza che si trova nella stessa situazione e quel piano industriale indicava di mettere i rifiuti eh, 200.000 tonnellate anche lì eh, e in realtà in realtà non l'abbiamo fatto semplicemente perché la normativa non prevede che si possano trattare i rifiuti a quella distanza dalle, eh, dalle abitazioni. Dunque ehm, fa, ha fatto la valutazione sulla base di quel eh, piano industriale, in realtà noi ne stiamo prevedendo un altro che ha 340 milioni di investimenti e che ci sono questi 340 milioni di investimenti. Dunque mh, noi eh, ci troviamo eh, in questa situazione, mm, io vorrei, l'ha fatto anche il collega Terranova, mi ha anticipato perché eh, avevo pensato di farlo anch'io, fare un riferimento a mia nonna, eh, io ricordo quando ero bambino e lei mi chiedeva di dover eh, di aiutarla a trovare il bandolo della matassa della della, della lana che si era aggrovigliata. normalmente è un'attività molto complessa dover fare questa cosa, ci vuole del tempo, però una volta trovato poi si smette là, si annoda tutto quanto le, la lana e da quel momento si può partire ecco noi abbiamo fatto molta difficoltà a trovare il bandolo della matassa della correttezza dei conti di, eh, di Ama, è stato un lavoro molto complesso molto, molto difficile eh, Però ora l'abbiamo trovato, trovato e stiamo impostando tutta un'attività per il rilancio di questa, eh, di, questa, eh, di questa società. Lo stiamo facendo con basi molto solide perché stiamo mettendo soldi veri, soldi veri all'interno di Ama. Lo facciamo perché crediamo, lo abbiamo sempre detto, che Ama deve essere una società pubblica. E, e vogliamo che si rafforzi questa società. Io vorrei anche come dire, eh, sollevare e, e sottolineare rispetto alle affermazioni che hanno fatto i colleghi del PD eh, che hanno mh, detto che le organizzazioni sindacali stanno protestando rispetto a questo piano industriale. In realtà eh, vorrei dire che non è assolutamente così perché lo sciopero de organizzato dalle organizzazioni sindacali CGL, eh, CISL e FIADEL riguarda tutt'altri argomenti rispetto a questo piano industriale e all'approvazione dei bilanci eh, per la difesa del contratto nazionale per il rispetto degli accordi per l'apertura di un tavolo eh, sul lavoro baricentrato eh, ovviamente sto leggendo il volantino e mi piace voler ricordare che tra i vari documenti che ho trovato in rete in questi giorni ho trovato un comunicato della, della USB eh, il quale dice, ora modificare il piano regionale, approvare i bilanci e il piano di risanamento AMA, ehm, alla fine del, eh, del comunicato USB che mh, dice, occorre investire in un servizio pubblico che preservi il territorio e la continuità occupazionale, a partire, a partire dalla modifica del piano dei rifiuti regionale e dall'approvazione dei bilanci e del piano di risanamento AMA. Io, vorrei ricordare ai colleghi eh, come in quest'Aula eh, spessissimo, giustamente lo ricordo, assolutamente giustamente, hanno fatto bene il proprio compito di opposizione eh, ci hanno ricordato molto spesso che bisognava approvare questi eh, bilanci che erano rimasti in sospeso e ed avevano ragione eh, avevano assolutamente ragione eh, ora noi lo stiamo facendo lo, è stato un lavoro assolutamente complesso, eh, un, lavoro, eh, un lavoro molto eh, articolato che ha mh, impiegato veramente tanto tempo per poter arrivare a determinare come, qual era la situazione migliore, ora noi ci ritroviamo a dover rilanciare uh, questa azienda come era giusto che fosse, io vorrei fare anche un parallelismo con quello che abbiamo fatto con Atac nel 2017, noi con Atac, io devo dire in quell'occasione è stata un'operazione ben più forte eh, con eh, portare i libri in tribunale e avviare il concordato preventivo in continuità, quando l'abbiamo votato in aula oggettivamente era una situazione molto delicata con un miliardo e trecento milioni di debiti, io ricordo le urla in aula che ci dicevano che noi volevamo privatizzare ATAC e stavamo eh, regali, regalando ATAC ai privati. Ho sentito nelle dichiarazioni dei eh, colleghi eh, affermazioni simili che noi stiamo, vogliamo regalare a, eh, AMA ai privati. Io credo che l'errore che sia stato fatto su ATAC, che noi abbiamo continuato a salvaguardare come pubblica e abbiamo continuato a tutelare e abbiamo, stiamo risanando i conti nonostante tutte le difficoltà anche legate alla eh, pandemia ora lo stiamo eh, iniziando a fare su Ama. Lo abbiamo fatto troppo con ritardo? In parte forse sì, l'ho spiegato già c'è stato un problema enorme enorme per quanto concerne il trovare questo bandolo della matassa, come uscire fuori da questa situazione. Io veramente vorrei poter fare un Uh, ringraziamento a, uh, un ringraziamento alle persone che hanno lavorato a tutto questo uh, piano di risanamento, di ristrutturazione, ai bilanci, che è stato un lavoro veramente enorme. Io anzi io mi sento veramente che questa è una delle delibere più importanti che questa amministrazione sta approvando in questa consigliatura e devo dire che un po', un po' mi inorgogisce il fatto di come la stiamo gestendo poi al di là delle modalità insomma, sul quale possiamo ragionare ma quello che stiamo facendo quello che stiamo facendo a me inorgogisce perché è perfettamente in linea con quello che noi abbiamo detto nel corso di questi anni ed è quello che abbiamo detto in campagna elettorale, ovvero che volevamo salvaguardare le, le società di Roma Capitale come società pubbliche e questo è per questo che io sinceramente faccio un invito a tutti i colleghi di rivalutare la loro posizione e secondo me in questo momento non si può non votare a favore perché questo è proprio uno spartiacque questa delibera. Oggi chi vota a favore, vota perché ama, rimanga pubblica e rimanga sotto il controllo pubblico e venga rilanciata più forte di prima. Chi non fa questa scelta, ha detto francamente, va in un'altra direzione. Dunque io invito veramente tutti di poter rivalutare e poter approvare questa delibera. Grazie Presidente.